Buonasera sono Laura Antichi, vi voglio presentare Screencast-O-Matic che è uno screen recorder e un video editor. Nella casella di ricerca di Google scriviamo Screencast-O-Matic e clicchiamo su uh, Screencast-O-Matic Screencorder. Recorder and the Video Editor, che è la prima scelta. Ci uh, porta al sito. Il sito bisogna registrarsi. Io sono già, come vedete, registrata. E uh, eh, quando farete Start Recording for Free vi uh, chiederà di uh, scaricare l'Answer. Uh, io il lancer l'ho pure scaricato, quindi start recording for free, uh, uh, lance free recorder, ok, vedete che si uh, uh, apre la finestra per aprire lo screen recorder lancer, clicco su questo. E adesso mi uh, compare la casella di, del registra. In questa casella ho diverse opzioni di uh, registrare solo lo schermo e non la webcam, eh, di eh, registrare solo la webcam e eh, non lo schermo, di registrare entrambi. E sto registrando entrambi con entrambi io la durata massima del, della registrazione è per la versione free di 15 minuti la, eh, poi mi chiede di scegliere la dimensione dello schermo io ho scelto la dimensione di schermo intero e um, vedete per e uh, poi uh, mi, nelle preferenze potete andare a settare uh, una serie di preferenze soprattutto sapere che uh, con il tasto alt più P della tastiera si uh, mette in pausa la registrazione questa è un'utilità molto utile che, um, di, di, quindi ci sono un, una serie di settaggi che possono essere eh, fatti da preferenze do l'ok ok. ora mh, posso iniziare la registrazione ma prima di farlo chiudo questa finestra di uh, istruzioni e di settaggio chiudo la finestra, con il tasto eh, rosso avvio la registrazione, que questa è una registrazione eh, di prova per realizzare un tutorial che possa essere utile nella... Eh, dell'uso uh, didattico di uh, screencast uh, omatic uh, ora penso di aver finito la mia registrazione ma uh, volevo anche dirvi che uh, poter, se non fossi soddisfatto della registrazione perché qualcosa magari è andato storto potrei cliccare sul uh, secchiello elimina tutto e ricomincia e ricominciare a registrare. Eh, sono soddisfatta di questa registrazione quindi clicco su eh, fatto e eh, ho eh, la possibilità di salvare e di, e di fare upload oppure di modificare il video. Vado in eh, salva decido di salvare fare upload mi si apre una finestra e eh, ho delle opzioni posso salvare il file che ho realizzato come video vedete file video posso eh, eseguire l'upload su Screencast-O-Matic di questo video o posso eh, eseguire l'upload diretto su youtube la cosa migliore da farsi è sempre quella di salvare come fa il video sul proprio pc eh, vi ricordo che non sempre l'upload diretto da qui eh, su youtube ne riesce bene quindi eh, conviene prima salvare il file video sul proprio PC e poi fare l'upload dal proprio PC sul, eh, su YouTube. Quindi faccio mh, salva come file il video e eh, qui eh, mi, eh, il nome del file eh, posso eh, eh, mette, cambiare il nome, quindi... Screen, metto solo screen, mp4, e poi uh, posso anche individuare la uh, cartella dove salvare il mio uh, file con Esplora. Ecco, e uh, mh, quindi vado pure a salvarlo sul uh, desktop. Ok oppure scelgo un'altra cartella, insomma posso scegliere altre cartelle in cui salvare documenti o questo PC, io ad esempio potrei salvare in data eh, che ho un altro disco, vabbè, e um, posso salvare in D ad esempio, qui, eh, magari nella, nella cartella del corso eh, sui video. Eh, scusate, salvo qui, ok, e a, poi mi chiede mh, di, eh, di pubblicare il mio video, ossia di salvarlo, pubblica, e... In un attimo dovrebbe mh, essere salvato perché eh, questo video è, è molto breve quindi il tempo per il, il rendering è, è, dovrebbe essere breve mi dà la possibilità di riprodurre il video per vederlo di esplorare la cartella di copiare il percorso prima di avere di cliccare su fatto riproduco il video ecco come vedete quindi la registrazione è venuta eh, e posso cliccare su fatto e con fatto la mia registrazione eh, viene salvata sul pc volevo dirvi che utilissimo screencast o matic dal punto di vista didattico per creare eh, videoregistrazioni di lezioni per preparare uh, tutorial presentazioni per uh, condividere mh, documenti uh, con i propri studenti e uh, si possono utilizzare anche per uh, per presentare eh, tutte le eh, funzioni del browser se si eh, condivide eh, proprio la finestra intera. Ecco vi saluto, spero che eh, questo tutorial vi sia stato utile. Buonasera